Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi una novità molto importante e questa nelle mie mani, ovvero Huawei P30 Pro. Facciamo subito un piccolo chiarimento eh, rispetto all'ipotesi di fare una recensione in uno o due giorni di un eh, telefono. L'unico dettaglio che non ho proprio il modo di valutare, eh, ma... Eh, mi fido insomma della combinazione tra un certo tipo di processore e un certo tipo di capacità della batteria è proprio l'autonomia del eh, telefono perché ovviamente nel giro di 48 ore non sono in grado eh, di eh, valutare correttamente quanto duri eh, la batteria però bisogna dire che con 4.200 mAh di dotazione con il Kirin 980 che ha una gestione dell'autonomia eccezionale mi insomma eh, mi sento di escludere qualunque problema eh, della batteria per eh, Huawei P30 chiarito eh, questo eh, dettaglio che è importante andiamo a vedere da vicino cosa c'è dentro la scatola aprendo la confezione di huawei p30 pro a parte il telefono che è già stato tolto arriva il piripacchiolo ovvero eh, ciò che serve per eh, aprire il, il cassettino della eh, doppia sim non c'è una eh, cover quantomeno dentro eh, la confezione che ci è stata consegnata mentre è importante sottolineare come ci sia il caricatore ultra rapido pensate ben 40 watt eh, per la ricarica eh, tra un po' saranno più potenti degli aspirapolveri. Poi ovviamente il cavo per eh, la ricarica eh, con il connettore eh, USB Type-C e poi gli auricolari il cui eh, aspetto ehm, ricorda molto quelli di eh, iPhone, è evidente che quel eh, design sia eh, funzionale. Questa dunque la scatola e il telefono... Il telefono è questo in tutta la sua gloria 6,47 pollici per un display eh, AMOLED di ottima qualità eh, 6,47 pollici solo con questo gocce eh, come viene chiamato da qualcuno cioè il notch a forma eh, di goccia che eh, so, contiene anche la eh, fotocamera eh, frontale poi andremo anche ai dettagli della fotocamera però schermo curvo eh, per il nuovo Huawei P30 nella sua eh, versione eh, Pro, sulla parte posteriore ben quattro sensori eh, fotografici che sono eh, quelli che eh, vedete dunque con l'aggiunta 123 più il eh, quarto sensore, sapete che eh, in questo caso nel caso di Huawei P30 Pro eh, avete un sensore tra virgolette normale, ma poi torniamo eh, sulla eh, fotocamera abbinato ad un eh, telefoto che riesce a fare uno zoom 5x con un sistema chiamato periscopio e poi la fotocamera invece con il grandangolo. La novità, poi c'è la telecamera time of flight, quindi quella per i modelli 3D e per il, diciamo, la raccolta di informazioni sulla profondità. Sapete che la cosa fondamentale è che sia la fotocamera principale che la fotocamera con lo zoom fino a 5x hanno una stabilizzazione ottica, quindi doppia stabilizzazione ottica per un risultato eh, ancora eh, migliore. Nella parte superiore del eh, telefono c'è il eh, sensore a infrarossi, mentre nella parte eh, inferiore avete il connettore USB Type-C, eh, lo slide per la SIM e l'altoparlante. Nella parte superiore, altra novità importante, vedete non ci sono feritoie, non c'è nulla, eh, perché il suono delle telefonate passa attraverso il eh, display questa è una soluzione eh, innovativa eh, di Huawei vedremo insomma eh, quale risultato darà dal punto di vista della eh, qualità delle telefonate io ho fatto adesso qualche eh, telefonata, ovviamente eh, in queste ore e tutto sommato eh, l'audio in ascolto è molto buono anche perché poi alla fine insomma il risultato fondamentale la cosa fondamentale da fare con il telefono è proprio eh, quello un display gigantesco addirittura 102,8 cm2 con un rapporto eh, tra eh, schermo e superficie eh, che arriva all'88,6%. La risoluzione è 1080x2340 pixel con una ratio, una ratio eh, 19,5 eh, noni. La densità è di 398 pixel per pollice. Mi piace anche l'idea di affiancare eh, i due prodotti top di gamma eh, di huawei da una parte eh, p30 eh, pro dall'altra invece il mate 20 pro per vedere quali possano essere eh, le differenze intanto entrambi con uno schermo curvo vedete eh, c'è un attacco un notch più pronunciato eh, nel mate 20 mentre c'è solo il notch a goccia nel eh, p30 pro eh, curiosamente leggermente più pronunciato invece il cosiddetto Cin, cioè il eh, mento però nel eh, complesso eh, i due telefoni eh, hanno un impatto molto simile quando li eh, si gira ci sono delle differenze eh, fondamentali perché eh, intanto quattro sensori fotografici per p30 eh, tre sensori fotografici per il mate eh, sappiamo che mate aveva questo, eh, questa proposta della fotocamera eh, che richiamava le forme di porsche eh, dei fari del di porsche mentre eh, diciamo un'evoluzione di quello che abbiamo già visto l'anno scorso in P20 per eh, P30 Pro, dunque con le tre fotocamere allineate e la quarta che è posizionata eh, sotto il eh, flash. Eh, diciamo che eh, complessivamente però il look and feel è eh, molto, eh, molto simile, sappiamo anche eh, che per eh, diciamo una questione di spazio, per ridurre anche la dimensione dell'attacca, eh, Huawei P30 Pro rinuncia alla scansione 3D del eh, volto. Rimane invece il sensore per le impronte digitali eh, sotto il display e bisogna dire che è molto ma molto reattivo. Altro elemento molto importante su eh, P30 Pro è la certificazione un IP68, mentre su P30 la certificazione è IP53. Eh, quindi anche in questo caso eh, una eh, qualità eh, del prodotto che arriva ad una certificazione anche importante quindi resistenza eh, ad acqua, schizzi e alle condizioni magari un pochettino più eh, estreme di utilizzo che eh, è sempre molto gradito non farei probabilmente cadere questo telefono perché tutti questi angoli arrotondati diciamo che eh, insomma, eh, qualche potenziale di debolezza eh, ce l'hanno Comunque vedendo i due prodotti uno di fronte all'altro vedete che sono una evoluzione all'uno dell'altro senza una rivoluzione completa, sicuramente due prodotti che si assomigliano molto di più rispetto al passato. Diamo un occhio da vicino alla eh, fotocamera, sappiamo dunque abbiamo eh, detto quattro sensori sulla parte posteriore del eh, telefono, abbiamo un sensore da 40 megapixel con apertura 1.6 che è il eh, sensore principale eh, da 27 mm, un eh, sensore invece grandangolare con 20 megapixel e con eh, l'apertura 2.2 e poi eh, il cosiddetto sensore a periscopio, quello da 8 megapixel stabilizzato eh, a sua volta con apertura 3.4 eh, ma con la capacità di arrivare dunque ad uno zoom ottico 5x proprio con questo eh, sistema a periscopio tanto la fotocamera principale, quella da 40 megapixel, tanto eh, quella eh, insomma, periscopio hanno la stabilizzazione ottica fotocamera frontale invece da 32 megapixel con apertura eh, 2.0 vedendo il eh, menu della fotocamera diciamo che siamo eh, vicini a qualcosa a cui siamo abituati da tempo, no? c'è la possibilità di scorrere per raggiungere le diverse modalità, si moltiplicano eh, invece le eh, modalità della fotocamera eh, aggiuntive a partire dalla eh, scansione eh, dei documenti fino alla modalità anche sott'acqua, no? ecco, per chi eh, volesse pensare ad una modalità che è eh, pensata per buttare questo telefono, utilizzarlo eh, così com'è eh, con riprese subacquee, in realtà questo nasce eh, per eh, delle riprese che Vengono fatte con la custodia subacquea che è uno degli accessori di eh, Huawei. Ci sono le lenti per eh, la realtà aumentata, c'è cioè l'eye painting, insomma, tutto quello a cui eh, siamo stati abituati in eh, passato. C'è una modalità ritratto tanto per la fotocamera principale quanto per la fotocamera eh, posteriore, ed è interessante, secondo me, eh, notare la potenza della fotocamera. No, vedete, questa eh, è la modalità ritratto che vi dà la possibilità di avere uno zoom 1x2x. 3x mentre quando andate nella fotocamera principale avete il eh, grand'angolo la modalità 1x la modalità 5x, guardate eh, quanto eh, cambi la capacità di ripresa tra l'1x e la 5x, cioè a livello proprio di eh, zoom, e poi avete un ipotetico 10x. però vedete che a mano libera eh, diventa un po' più difficile fare eh, una eh, fotografia. È anche vero che una volta che voi applicate eh, lo scatto, l'intelligenza artificiale viene utilizzata per eh, migliorare la fotografia, però diciamo che lo scatto 10x è probabilmente eh, riservato solo alle condizioni in cui eh, voi avete eh, un eh, cavalletto a eh, disposizione anche eh, la modalità video migliorata drasticamente grazie alla stabilizzazione ottica stabilizzazione ottica che potete utilizzare anche per eh, girare eh, i vostri eh, video con lo zoom eh, 5x in questo punto vedete la possibilità con cui accendete e o spegnete l'intelligenza artificiale che riconosce le scene e quindi adatta le riprese, questa invece è l'attivazione di i Vision, eh, praticamente il corrispettivo eh, di eh, Google Google eh, o della, insomma, eh, delle Google Lens, eh, la capacità cioè di vedere un oggetto, di interpretare di che cosa si tratta e di trovare delle informazioni eh, che lo eh, riguardino. Forse avrete notato in questo momento, mentre stavo utilizzando il telefono, anche l'uso delle gestures ehm, o gestures per chi è infastidito dal fatto che usi questa pronuncia eh, dell'inglese. Eh, allora, che cosa eh, potete fare, questo vedete erano alcuni dei test che ho fatto eh, del eh, display, con questo movimento andate indietro, eh, con un movimento invece eh, dal eh, basso verso l'alto, voi eh, essenzialmente tornate a home page, con un movimento di questo genere, fermando poi il dito al centro del eh, display, avete la eh, possibilità eh, di invece chiudere le applicazioni che eh, state utilizzando. Eh, un altro eh, dettaglio eh, molto importante, come qua chiudete ovviamente eh, tutti. Un altro dettaglio importante è che invece per alcune attività che potete fare eh, con il vostro eh, display eh, la nocca è la cosa che è eh, fondamentale. Vedete ad esempio il doppio tocco eh, della nocca eh, vi dà la possibilità di eh, prendere uno screenshot del eh, vostro schermo e volendo potreste scorrere anche sullo schermo per avere uno screenshot allungato una navigazione eh, che fa delle eh, gestures eh, sempre eh, una parte fondamentale non è difficile utilizzare queste perché potete utilizzare entrambi i lati del display per andare eh, indietro e avete visto un movimento facile eh, verso l'alto invece per eh, tornare a gestire il telefono nella sua eh, home page ci sono i movimenti anche poi per la gestione eh, di molte altre attività no? cioè con il doppio tocco eh, voi svegliate il eh, telefono eh, vedete in questo momento poi non viene eh, inquadrato il eh, mio volto quindi eh, non riesce a sbloccarlo però con il sensore delle impronte digitali eh, potete comunque sbloccare eh, anche quando non state guardando il eh, telefono eh, frontalmente, quindi sensore delle impronte digitali, sblocco del eh, volto, doppio tocco per eh, riaccendere il display, avvicinate il telefono all'orecchio per eh, avere la risposta alle chiamate in automatico, insomma anche questo telefono eh, ha nelle gesture un elemento molto importante. Non so se serva veramente entrare nell'uso del eh, telefono ad esempio per eh, le cose più spicce, no? la navigazione internet, per eh, l'utilizzo eh, nelle cose di tutti i giorni, il telefono è di una velocità impressionante, ma d'altra parte Kirin 980 è un processore eh, veramente meraviglioso. Avete diverse versioni di questo telefono con 6 o 8 giga eh, di RAM, eh, con tagli di memoria da 128, 256 o eh, 512. Come detto la batteria 4200 mAh è l'unico dettaglio su cui mantengo un po' Eh, insomma qualche eh, riserva nel senso che non ho avuto il tempo eh, per provare a fondo questo eh, telefono però eh, vi devo dire che insomma, le premesse sono eh, più che eh, buone eh, se vogliamo dare un occhio anche al menu del telefono insomma, devo dire che non cambia tantissimo eh, rispetto a quello che eh, abbiamo visto su eh, Mate 20 e Mui 9.1 tutto sommato eh, rimane uguale vi faccio notare ecco che la posizione del telefono eh, ovviamente c'è cioè, la posizione della fotocamera rende un po' più eh, ballerino il telefono rispetto vabbè, non è centrato però vedete che Toccando essenzialmente il telefono, vedete come fosse stabile. Questo lo è un pelo eh, meno, ma inevitabile con questa eh, forma eh, del eh, telefono. Eh, dicevo, stavamo guardando il eh, menu del, del nostro eh, Huawei eh, P30 Pro con delle voci che conosciamo ormai bene lo sblocco eh, magazine, ce la farò a evitare i pasticci, non mi sono ancora abituato alle gestures eh, che invece prevedono eh, il movimento sul lato del display, no? vedete eh, dicevamo eh, gestione dei temi, dei fondi, dello schermo, eh, suoni, insomma, non ci sono eh, particolari eh, novità rispetto alla gestione del telefono che è molto simile alla precedente, c'è la wireless charge, c'è la reverse charge, insomma tutte le funzioni che fanno di questo eh, telefono eh, un prodotto molto interessante, nei prossimi giorni vedremo molti confronti tra Huawei P30 Pro e gli altri top del eh, mercato, intanto spero di avervi dato una visione piuttosto esaustiva e completa eh, di questo telefono, eh, ovviamente ci sarà qualcosa che ho eh, dimenticato, io lo faccio anche appositamente per vedere quanto siete eh, attenti per qualunque cosa, sono sempre a disposizione per... Per, eh, qualunque domanda, prima di mandarmi a quel paese chiedetemi che magari ho una risposta eh, da darvi, ciao da mister. Gadget